Pieni di radici di bambù, era col glutine. Yes, pizza! Oggi è sabato e questo è l'ultimo weekend che verremo qui in campagna a fare i lavori. Sento delle goccioline di pioggia. Perché eh, la settimana prossima poi eh, ci sposteremo e andremo a passare Natale con la famiglia di Jimmy. Eh, abbiamo deciso così perché i miei al momento sono all'estero e quindi io non, non posso raggiungerli, eccetera. Ammetto che non sarà il primo Natale senza i miei genitori perché eh, mi sono ricordata che da piccola quando vivevamo a Budapest io avevo deciso di eh, non rimanere su in Ungheria ma di scendere e passare Natale con i miei nonni perché sennò sarebbero rimasti da soli, quindi a quanto pare sono abbastanza indipendente da un po' di tempo, però ammetto che sarà strano, sarà molto strano e un po' triste, però la famiglia di Jimmy ormai mi ha adottata, è ormai diventata la mia seconda famiglia e sono molto felice di poter fare Natale con loro e eh, sono sicura che ci divertiremo tantissimo. Oggi siamo qui e eh, ragazzi ho iniziato l'estirpazione, si dice così, non lo so, delle radici del bambù voglio sotterrarmi ci sotto è una, un lavoro cioè, assurdo anche perché sono tantissime sono durissime e sono fortissime sicuramente il fatto che utilizzo la vanga a mano non aiuta dobbiamo procurarci qualcosa come una moto zappa almeno oppure non lo so, dei mini aratro, che cacchio ne so io cosa si fa ora, sto diventando campagnola ma ragazzi si fa per step, non si fa così le cose, comunque oggi questo è il nostro workout, Jimmy continuerà con il Fico se la catena della motosega regge, E insomma sabato e domenica di lavori in campagna as usual, ormai ci stiamo un po' più divertendo e devo dire che è una cosa che piace tanto ad entrambi, quindi su questo sono felice che ci siamo trovati io e Jimmy, cioè alla fine ci troviamo anche un po' su tutto. Ah, meno male. Questa è la situazione, siamo pieni di radici di bambù e adesso piano piano col tempo le stirperemo tutte! Yes! Uno dei lavori più devastanti che abbiamo mai fatto Anche perché non è tanto i uh, tr mini tronchetti, che vabbè ci giri intorno Ma le diramazioni delle radici che vi giuro adesso le abbiamo anche tolte eccetera Ma a un certo punto sembrava lo scenario di Stranger Things con tutte le diramazioni come si chiamava? non lo ricordo il demogorgone intanto grande ah, lui? il demogorgone bravo siamo devastati non morti aspetta si è fatto una cazzata ecco pensavo ah, no. Senza... sì. di Pranzo del giorno, super basic, c'è cioè del pollo, delle patate lesse, avocado e pomodorini, con a parte del finocchio tagliato. Stasera, pizza! No, ci voleva. Oggi devoliamo tutto, andiamo a divertirci. Non ti resta che abbattere questo muro, recuperare i mattoni e rifarlo tutto con lo stucco. Quello è il quello è il Siamo un pochino ingombranti. Questo è solo il sedile di dietro Fammi vedere là. Bello, stai passando tutto il nastro intorno Eh, però è corto Ah, oh, che bello stare con un architetto Beh, rispetto all'anno scorso ci faceva pure fatica Quest'anno niente albero No, no, quest'anno albero fino a marzo, se non aprile. Scusa, quando vorresti fare l'albero adesso? Beh, eh, Più o meno, oh. oggi o domani Ma davvero? Certo No, io non lo faccio l'albero, scusa Eh, beh, lo farò io Dove vuoi fare l'albero? Ma scherzi, ma io te l'ho già detto a Pato dove voglio fare l'albero Sì, a Prato No, no. no io qui non lo faccio l'albero No, dobbiamo anche vedere dove sta Non ci sta, non lo fa Volevo affrontare quello che si chiama in inglese l'elephant in the room, quindi l'elefante nella stanza, non so se si dice. Praticamente, non so se l'avete notata, se l'avete riconosciuta, ma la pizza che avete visto nelle clip precedenti era col glutine. Yes, yes, ragazzi, ce l'ho fatta. Praticamente ho ricevuto i risultati e la mia dottoressa mi ha detto che posso eh, cominciare a reintrodurre il glutine gradualmente. Vi avevo già detto che l'avevo eh, incominciato a reintrodurre già da un paio di mesi, quindi ora sono arrivata a riuscire a tollerare una pizza intera. Il giorno dopo mi sento un pochino così, però comunque ce la faccio. Il suo commento è stato che ciò che doveva succedere tempo fa quando avevamo fatto la prima volta gli esami non era quello di dover eliminare totalmente subito e non reintrodurlo più ma fare una eh, chiamata dieta a rotazione quindi eliminarlo per un determinato periodo di tempo e poi reintrodurlo piano piano io non ero stata consigliata in un altro modo dal nutrizionista che mi seguiva al tempo quindi così è andata questa dieta a rotazione diciamo che invece che 3-4 mesi è durata 2-3 anni diciamo... Canto. Oh, tre anni sì. anche quattro, ah. anche cinque. E <ride> da quanto ti conosco, <ride> praticamente. Sei... No, no, abbiamo avuto dei momenti di gioia, <ride> diciamo che questo via libera. Eh, più che altro, mi dà molta serenità quando sono a tavola. Gli altri al ristorante, non ho bisogno di stare attenta a contaminazioni, eccetera, consapevole del fatto che posso eventualmente o comunque posso ingerire glutine, quindi mi dà molta serietà da quel punto di vista. Anche perché da quando mi è stato comunicato, oltre alla pizza, che quella proprio sì, una pizza normale la volevo, eh, non ho avuto grandissimi istinti di eh, mangiare qualcosa. Cosa di specifico col glutine che mi mancava perché nella mia alimentazione non mi sono mai sentita privata. Ho trovato del pane, questo pane ai tre cereali, super denso, super pieno di semi e um, proprio si sente la consistenza sotto palato, super gusto terra, che vi consiglio di provare se trovate perché... Ingredienti fantastici e davvero super gustoso e quindi ora va così, continuerò a mangiare principalmente come ho sempre mangiato però con eh, più libertà, più eh, varietà, eh, voglio provare un sacco di cose che ho sempre visto al supermercato, ho detto mi piacerebbe provarle invece e adesso posso e quindi eh, ci si divertirà anche forse un pochino di più nei prossimi video nel frattempo ho portato avanti, così saltando di palo in frasca ho portato avanti eh, la mia nuova passione, interesse e scoperta per quanto riguarda l'uncinetto ci siamo lasciati che facevo presine, ci ritroviamo che ho fatto un cesto ho fatto un cesto con questo filato, che è la fettuccia. Questo è il mio primo cesto, quindi non è perfetto. E lo dico anche perché poi ne ho fatti altri due per eh, le mie amiche e quelli mi sono venuti veramente bene, perché ho capito i punti, eccetera. E vabbè, questo è il mio primo, quindi questo me lo tengo io, come ricordo. E poi oggi, ieri sera, anzi, di distrutta ma felice, ho fatto questo per eh, la nostra vicina di casa è un porta portagioie piccolino, molto piccolino guardate la differenza e, e praticamente voglio eh, regalarglielo per Natale perché è una signora anziana super carina che mentre eravamo via ci ha fatto un sacco di favori tra cui eh, raccogliere tutti i pacchi dei corrieri che ci arrivavano e quindi eh, ho pensato di fare questo per lei che sono sicura che apprezzerà cioè lo spero quindi oh, andiamo daglielo. Tutto salve. Salve. Oh, salve. e abbiamo rilassato un pochettino, È infatti io so. ma che bravo ma che bravo ma che bravo ma ma che bravo ma che bravo ma che bravo recentemente, sì, eh. sì. sì.